Growlit invece mi piace, non troppissimo però mi piace gli do un 7 e mezzo Arcanine mi piace molto eh, rispetto ad altri Pokémon di prima gen e eh, penso che gli do anche un 8 Poliwag non mi piace molto, gli do un 5 non mi ricordo come si chiamano, questo è Poliwag questo è, questo è Poliwhirl, no questo è Poliwag questo è Poliwhirl e questo è Polivrat, se non sbaglio e non mi piacciono molto, in generale do tutta la linea evolutiva un 5 Abra non mi piace molto, gli do un 5 e mezzo e Kadabra mi piace già un po' di più, gli do un 6 Alakazam non mi piace molto i baffi che ha e gli do anche qua un 6 Megalakazam invece ci sta anche con la barba lunga anche se tecnicamente mi sembra che sia un robot Però non, cioè, non dà l'idea di essere un robot e gli do un 6 e mezzo Machop non mi piace troppo, Machamp neanche, ah, Machamp neanche... neanche no, Machop e Machamp sembra, non me lo ricordo, anche qui mi sdasta la linea evolutiva un 5,5. ,5. E Mega Machamp in realtà mi piace di più di Machamp, non so come è possibile, sarà l'unico Gigamax che migliora, io non so. Bass Fruit non mi piace molto, gli do un 4 e mezzo. Bell è pure un 4,5 e Victory Bell un 5. Però c'è in realtà no. Non saprei dire fanno abbastanza schifo tutti. Qua gli darei a tutti un 4 e mezzo. non mi piace molto, e gli do un 5. Mentre invece Tentacruel mi piace già un po' di più, gli do un 6 e mezzo. Geodute no, non mi piace troppo, gli do un 6. Alolan Geodut mi piace già un po' di più, gli do un 6 e mezzo. Graveler non mi piace, gli do un 5 e 6. Alolan Graveler ancora peggio, gli do un 5 e mezzo. Golem non mi piace troppo e gli do un 5. E alolan Golem è già un po' meglio e gli do un 6. Questa non so se si dice Ponita o Ponaita. Non mi piace troppo e gli do un 6. Alolan Ponaita mi piace già un po' di più come scelta di colori più che tutto, non tanto come eh, grafica, e gli do un 6 al 7, Rapidash non mi piace, e gli do 6 meno, e a Lolan Rapidash gli do un 6 perché anche non mi piace troppo, Slowpoke in realtà mi piace, e gli do un 7, a Lolan Slowpoke è anche bello, gli do, mi piace GP di Slowpoke ed è 7, gli do un 7 più slowbro anche un 7 alolan e eh si sì, alolan galarian questi sono galarian mi sono confuso galarian slowbro ehm, mi piace di più di slowbro c'è cioè slowbro e gli do un 7 e mezzo ehm, questo è mega slowbro che mi piace anche gli do un 7 e poi mi sono dimenticato di mettere ah no non è vero perché non c'è la mega poi c'è Magnemite che non mi piace troppo gli do un 6 Magneton non mi piace troppo gli do anche qua un 6 Farfetch mi piace gli do un 7 e mezzo Galarian Farfetch non saprei dire se migliorerò o peggiora, comunque sono più o meno lì quindi anche qua un 7 e mezzo Doduo do do, non so come si pronuncia questo nome Doduo non mi piace troppo Dodrio mi piace già un po' di più, ah gli do un 6 Doddre mi piace già un po' di più, gli do un 6 e mezzo Seal non mi piace molto, gli do un 5 e mezzo Dudong in realtà mi piace già un po' di più, gli do un 6 e mezzo Grimer non mi piace, come non mi piace l'Olan Grimer Come non mi piace Muk e non mi piace l'Olan Mac, MAC si pronuncia e... C'è l'Olan Mak in realtà sì, un po' mi piace E quindi darei un 5, un 4 un 5 e mezzo e un 6 Shelter, mi piace e di più gli do un 6 e mezzo Cloyster in realtà mi piace molto gli do anche un 8 perché come grafica ci sta e... Ghastly mi piace però non troppo Hunter in realtà ah, ecco Ghastly do un 6 Hunter in realtà mi piace un sacco e anche qua gli do 8 e Gengar in realtà penso che Rubini Hunter come evoluzione gli do un 6 e mezzo Mega Gengar non mi piace e gli do un 5 C'è Gigamax Gengar mentre invece Mega Gengar mi piace molto gli do anche qui un 8 Onyx non mi piace molto gli do un 5 e mezzo Drose o Drowsy non mi piace molto gli do un 5 Hypno mi piace già un po' di più di Drowse e gli do un 5 e mezzo Krabby non mi piace troppo, gli do un 6 Kingler non mi piace troppo, gli do un 6 meno Mentre Gigamax Kingler è bruttissimo cioè non mi piace, e gli do 4 e mezzo Voltorb non mi piace, e gli do un 5 e mezzo Electrode mi piace ancora di meno, gli do un 5 Execute, no, Eggsecute, mi sembra che si chiama Non mi piacciono molto, gli do un 5 Executor mi piace già un po' di più e gli do un 5 e mezzo Allora l'exeggutor in realtà mi piace poi fare 3 e poi è abbastanza amabile il fatto che è una palma però Ed è un drago però vabbè ehm, Mi piace come Pokémon e gli do un 7 Cubone mi piace e gli do un 7 e mezzo Marowak non mi piace troppo gli do... Non è che non mi piace molto troppo però è di meno di Cubone e gli do un 7 più allora Lola che in realtà è molto bello, gli do anche un e mezzo. Hitmon Lee, o Hitmon Top? Non mi ricordo. Hitmon Top è un altro. Qua penso sia Hitmon Lee e Hitmochan. Comunque hanno questi nomi qua, non mi, piace, non mi piacciono troppo, gli do tutti e due 5,5. Chun, non so come si pronuncia, non mi o Liki Liki, non mi ricordo, non mi piace molto, gli do un 4,5. Coffing, non mi piace troppo, e gli do un 5,5. Wheezing lo peggiora, e gli do un 5 Galarian Wheezing. In realtà mi piace, ma non troppo. E gli do un 6 Raidon. Non mi piace troppo. E gli do un 5 e mezzo. Rhyperior. In realtà mi piace, cioè, quando dico in realtà è per dire che l'evoluzione mi piace. E gli do un 6 e mezzo. Chansey non mi piace. E gli do un 5. Tangela o Tangela. O Tangela o Tangela, non lo so, Mi non mi piace troppo, gli do un 6. Kangaskan mi piace come stile, come colori, tutto, e mi gli do un 7 e mezzo. Mega Kangaskan anche mi piace poi il fatto che, tipo, suo figlio, gli, tra virgolette, esce fuori e combatte insieme a lui. Scusate se sono andato da dopo. Mi piace come idea, gli do un 8 e mezzo. No, scusa, un 8. Orsea non mi piace troppo, gli do un 6. Eh, Seatra, o Siatra, non so come si pronunci, eh, non mi piace troppo. Cioè mi piace di più e gli do un 6 e mezzo. Golden non mi piace, gli do un 5 Seeking, mi sembra, non mi piace molto, e gli do un 5 e mezzo, però mi piace di più di Golden. Staryu non mi piace troppo, gli do un 6. Mentre invece Starmi mi piace di più. Poi anche con la gemma fatta così in mezzo mi piace, non come qua che è rotonda. 10 è già un po' più lavorata, mi piace e gli do un 6 e mezzo Mr. Mime non mi piace troppo e gli do un 6 Galarian Mr. Mime invece mi piace già un po' di più e gli do un 6 e mezzo Scyther mi piace e lo preferisco a Scizor o Scizor, non so come si pronunci E Scyther in realtà mi piace molto come stavo dicendo e gli do un 7 e mezzo, 8, anche 8 Jinx fa schifo e gli do un 3 Electabuzz non mi piace troppo e gli do 6. Magmortar non mi piace proprio per niente e gli do un 5. Pinsir non mi piace troppo però mh, rispetto ad altri insetti mi piace e gli do un 6. Eh, Mega Pinsir anche qua non mi piace troppo e gli do un 6. Tauros eh, rispetto ad altri Pokémon mi, mi piace e gli do un 6 e mezzo. Magikarp non mi piace. E gli do 5 e mezzo. Gyarados invece mi piace già un po' di più e gli do un 6 e mezzo. Mega Gyarados si sì, mi piace un po' di più, gli do un 6 al 7. Lapras non mi piace troppo, che so che invece a un sacco di persone piace. Però non mi piace troppo e gli do un 7. Cioè mi piace ma non tantissimo. Mega Lapras no, l'hanno un po' rovinato e gli do un 5 e mezzo perché fa abbastanza schifo Ditto non mi piace per niente gli do un 5 Ivi mi piace ma non troppo e gli do un 7 Mega EJ, Eevee Giga Max gigamax anche qui un po' esagerato e gli do un 6 Vaporeon non mi piace troppo anche perché c'è troppe pinne e gli do un 5 e mezzo Jolteon invece mi piace già un po' di più e gli do un 6 e mezzo Flareon penso che sia quello che. no, non è vero, non è quello che mi piace di più. E non mi piace anche qui, cioè, non mi piace troppissimo, gli do un 6 e mezzo. Porygon non mi piace troppo, gli do un 5 e mezzo. Adesso non mi ricordo se questo qua è Omanite, non mi piace troppo. Non mi ricordo i nomi di questi due tizi. Non mi piacciono troppo, e do a questo 5,5 a ,5, questo 5. Kabuto non mi piace troppo, gli do 5. Cabotops, mh, lo preferisco Cabuto e gli do un 5,5 perché non piace troppo. Aerodactyl mi piace, ma non troppo, quindi gli do un 6. E Mega Aerodactyl non mi piace, gli do un 5,5. Snorlax non mi piace troppo, gli do anche qui un 6. Giga Max Snorlax in realtà mi piace di più, io do un 6,5. Anche qui è uno dei pochi casi in cui il mio voto aumenta. Articuno mh, non mi piace troppo. E gli do un 6 Zapdas in realtà è quello che tra i 3 preferisco E gli do un 7 E Moltres non mi piace molto Mi, mi piace quasi niente E gli do un 5 e Dratini o Dragonite? Non mi ricordo se Probabilmente questo Dragonair e questo Dratini Non mi piace troppo E gli do qui un 6 Anche qui un 6 più Mentre invece Dragonite mi piace Anche perché in generale mi piacciono i draghi E gli do un 7 e mezzo anche se non mi piace che le hai troppo piccoli. Mewtwo non mi piace troppo, anche, cioè non, non ho ben capito che cosa rappresenta. E poi ha la coda strana, non mi piace, gli do un 5,5. Mew mi piace già di più, fa pure rima e gli do un 7. Poi vabbè c'è cioè Mega Mewtwo. Probabilmente ho sbagliato perché doveva essere qui. L'ho nominato i sbagliati. Mega Mewtwo X che non mi piace per niente. Gli do un, un 4. E poi Mega Mewtwo Y che mi piace già un po' di più. Gli do un 6,5, E con questo infatti sì abbiamo finito la prima Gen. Quindi detto questo, visto che il video è durato 40 minuti. e Probabilmente taglierò ancora un sacco in editing. Spero che il video vi sia piaciuto. Eh, ci rivedremo la prossima volta con... La seconda gen, vi dico già che è Cicorita non mi piace troppo, però vi dirò poi il voto la prossima volta. Mi detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e ciao!